ma voi vi ricordate quando internet non c'era? Molti di voi sono troppo giovani. Io che ho passato l'adolescenza e gli anni dell'università in un mondo senza internet, a volte oggi ho quasi le vertigini quando penso a tutte le opportunità che la rete mi ha aperto. Ho conosciuto gente brillante che mi ha insegnato cose che non sapevo, mi ha aiutata a crescere come persona e come professionista e che ha condiviso con me passioni ed esperienze. La distanza fra me e quello che voglio fare si è ridotta moltissimo e oggi posso fare sentire la mia voce a chiunque sia interessato a quello che ho da dire. Certo, in rete c'è un sacco di rumore e le informazioni utili dobbiamo imparare a filtrarle in mezzo a un sacco di spazzatura, ma credetemi, è molto meglio dover gestire il problema dell'abbondanza che non soffrire la scarsità internet è un bene comune ed è un bene che ci sia internet perché dà un sacco di opportunità a tutti ed è una palestra di meritocrazia in cui le persone in gamba riescono ad emergere e a fare cose che un po' di tempo fa non si sarebbero nemmeno potute sognare inoltre chi era abituato a parlare più forte degli altri perché aveva i mezzi per fare broadcasting oggi è costretto ad ascoltare gli altri e fa molta più fatica a farli stare zitti quindi più internet per tutti una rete libera e neutrale che nessuno possa controllare dall'alto e su cui ciascuno possa costruire la propria vita migliore.